Ciao a tutti, oggi prepareremo i panini con le noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli Ingredienti sono grigli di noci, lievito di birra fresco, olio extravergine di oliva, zucchero, acqua, farina di tipo 0, semola e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. il lievito di birra fresco e lo zucchero azioniamo il bimbi per 3 minuti 37 gradi, velocità 3 Aggiungiamo la semola, la farina di tipo zero, l'olio, i grigli di noce che abbiamo fatto a pezzetti e il sale. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio, copriamo con pellicola trasparente e riponiamo in forno spento per due ore lasciandolo lievitare. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto adesso lo trasferiremo su un piano di lavoro dividiamo l'impasto in otto parti uguali Abbiamo diviso l'impasto in otto parti uguali e adesso andremo a formare i panini. Posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Prima di riporli in forno spento a lievitare spolverizziamoli con la semola. Rimuoniamoli l'inforno spento per un'ora a lievitare, trascorso il tempo di lievitazione adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per almeno 20 minuti o sino a doratura. I panini sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servirli. Panini con le noci. Grazie e alla prossima ricetta.